Oh ma come cazzo fanno col film che sono dentro? No cassa munizioni ragazzi la devo buttare Io, tu, tu, tu Tu hai Ho buttato qua Ma cazzo sbagliare? Cassa di munizioni, qui Un geno medio Vabbè, invaglio il telefono in un secondo Manchi, stai Ma, mo, scordi, è